Buongiorno ragazzi siamo tornati al Monza Pizza Bike Park Io vi avevo promesso che vi portavo un personaggio con i contro Due coglioni così grandi Al park Magari, mi, magari mi schianto passo. e muoio Gli facciamo provare il door jump Lui non ha assolutamente idea Mi ha detto poco fa che è andato una volta in Downhill Si è divertito Possibilmente potrebbe piacergli anche questo sport Però ti avviso è totalmente diverso È tutta un'altra storia Sì ma tu tienimi a bada perché io anche se non so fare un cazzo <ride> mi lancio quindi... Abbiamo chittato tutto con guanti <ride> e pantaloni di forn Voi eh, dovete sapere che per niente l'alboreto non c'è mai al park non Viene Sasha mai. al non park ne, Non è vero, ci sono sempre Dai, ci sono sempre Sei te che non sei venuto come a Facebook a girare <ride> Per favore ragazzi scrivete all'alboreto no, su Instagram che è un opportunista Sigla! Da questa cosa Sicuramente ce la metterò tutta Non vi assicuro Che uscirò intero <ride> No Mi dissocio io da questa cosa Comunque sai che sei il primo Youtuber Che viene al parco. Eh? Io sono aperto a Qualsiasi cosa Che Grande. è spericolata Quindi Ragazzi Youtuber alle prese con bici a dirt Adesso ti spiego Toto ti spiega Ragazzi sì. l'alboreto oggi è Porta telecamere di Sasha Mio porta telecamere Guarda che ci avrà in mano Boh Non so quanto costa la sua camera Però 50 euro per farti capire le basi partiamo dall'in mezzo Allora no, primissima cosa è l'impostazione Tieni conto che il tuo sguardo sì. deve essere sempre avanti Tipo come se volessi guardare a 2-3 metri di distanza rispetto alla ruota I polsi non devono mai rimanere piegati così Devono essere sempre che il braccio sia in linea col manubrio Quindi più o meno così Esatto, perfetto Non si sta mai seduti Tu hai sempre un piede davanti e uno dietro Io non sono mai così, ok? Ma sai così Così però se vedi io non sto mai pedalando, vedi che io prendo velocità solo col movimento del. Esatto, come se fossero degli squat. Sto Come se fossero degli squat. Bravo così. Bravo, guarda lì, oh. Madonna che fatica. Ok, adesso ti spiego i movimenti. Eh. Tu facevi così adesso. Tu schiacciavi il tuo corpo in giù. Prendi le braccia e il sedere va indietro. Proprio uno squat. Continualo bravissimo. Vai, vai. Madonna, oh, ma chi sei? Oh! Sì. oh. hai fatto un giro, il secondo giro che ha azzeccato la pompata andato. è andato, veramente ottimo, veramente top Grazie, Madonna, guarda lì, ma le curve? Io non gliele ho ancora spiegate le curve le fa già giuste Ma secondo me è venuto qua ad allenarsi prima Non ci hai avvisato? Sei entrato stanotte, hai provato e poi sei tornato qua Io ringrazio Comunque. sempre mia mamma per la coordinazione Chiamo e ma qualche... faccio mamma grazie per avermi lasciato che... <ride> Sistiamo sì, nel progetto di solito? Dritti Coordinazione, poi curve già così bene, No ma le curve, veloci, curve di di solito, sì, sì, persone, eh. guarda, è assurda Di via dritte le persone Guarda c'è anche il tappeto rosso per... Eh... Per, per le star siccome sì, qui adesso iniziano ad essere un po' più alte le cose L'unica cosa che voglio vederti fare è il giro senza pedalare Quindi quei pompi come hai fatto sulle gobbe vedere in realtà come come si fa come, questo giro come fai tu ok ok anche a modo tuo va bene vai vai eh, già, già è volato è? Già è vol eh vabbè vol eh vabbè ok vabbè? eh vabbè ma quando c'è quella curva allora pensando cosa <ride> no, no, no. è stato troppo veloce per capire no cosa è successo altro. ha detto che sei bravino ma, ma può ancora imparare Vai, no. allora adesso siccome voglio farti capire come saltare su un salto del genere alzare le ruote dobbiamo prima imparare a saltare in piano quindi da qui alzare tutte e due le ruote insieme ok step 1 ci carichi e mi tiri sul davanti Secondo passaggio è invece fare la stessa cosa ma solo con la ruota dietro Col pedale che hai dietro tu cerca di inclinare il piede, non tenerlo piatto così Ma inclinare in, in giù e deve grippare e tirare su così Vai, eccolo Yo, alla prima Vai, Yo Eccolo <ride> questo è bomba veramente. Ma perché sei tu che mi spieghi le cose, perché sennò no voglia. Top ragazzi. Uh. Quando la tua ruota davanti arriva qui, la tua bici in questo punto deve proprio fare... Accendo. Tu... Si deve alzare. Tu parti. Ok. <ride> sì, sì. Proprio intanto che scendi nel nostro sport è molto importante focalizzare il pensiero che devi, il movimento che devi fare Quindi intanto che scendi devi dire devo hollare, continua a pensarlo intanto che scendi Se no appena fai la prima discesa non lo pensi più e non fai più il movimento Proviamo a ollare. hollare ollare. Hollare hollare ollare, ollare, Let's go Forte Dai che c'era oh, dai dai dai oh, Bella oh, si sì. sì. Ha scoperto come si fa lo fa ovunque <ride> Ollare sono reun sono casatissimo. Sono casatissimo. Oh. Ah, abbiamo detto che proviamo i panettoni. Discesa, siccome la discesa è alta, eh. tu adesso primo giro non devi eh. farmela, se me la fai senza frenare è troppo veloce il primo giro Tu puoi frenare fino, fai conto, anche fino a qua Ma io metto. Applaude perché è carico Voglio vedere tutto il giro senza metterci i piedi E poi mi fai il tuo allora E ti faccio io un giro poi Ok Frena bene qui Bravo Molla voilà. Mm. E, girato! Oh. Stai andando giù! <ride> ci provo, Guarda ci provo. quanto è alto! È tutto nella tua Vai. testa, fidati! Molla! Vai Balla! molla! Balla! Bravo! Vai, ah, pedala, pedala, Balla! Balla! lento, Dai, dai, Dai, dai, dai! Balla! dai, Balla! Balla! Balla! Balla! Balla! Balla! Madonna mia, leggiadro Vuoi rifarlo ancora? Sì, assolutamente Per provare? Ricordati in cima a rampa olla bene, tira su bene la ruota dietro Ottimo Perfetto dai dai pedala pedala pedala Bravo, pedala, pedala, pedala Bravissimo così Ottimo dai tutto il giro eh tutto il giro Tutto il giro Bravissimo dai dai che ce l'hai No oh! E' vivo, è vivo, tutto a posto Cazzo di poco Adesso, siccome vogliamo concludere in bellezza Non possiamo avergli fatto fare i vanettoni e non il bag Adesso ci proverà il bag L'altezza della discesa è identica con quella. Ok qui. Però qui non devi frenare, zero Scendi e vai, sei senza frenare Sei sicuro, non devi neanche una pedalata? Zero e, Ma tu lì... Tu sei molto impennato quando io no? È, no, guarda che l'inclinazione è solo che è nera Ma è molto simile a quella rampa lì Per saltare tu devi sempre ollare in cima Come stai facendo lì, come hai fatto in pump pantera Il ma concetto paura, di saltare è ma quello Ma ho paura di non riuscire perché è troppo ripida Non cambia niente da quella. Te lo assicuro, è alto uguale E l'inclinazione in cima è praticamente identica Ci sto provando a essere focusato come è. ho fatto tutto il giorno Però ho paura in questo, cioè non riesco a dire In questo è paura perché tu vedi una cosa Che non ha dietro un piano Mentre per adesso avevi sempre dietro dopo la rampa un pianetto Qui non è dietro un piano, è un vuoto io sono sicuro che ce la vuoi fare perché io non me l'aspettavo così bene e me l'hai fatto benissimo Se rimani concentrato intanto che scendi pensiero solo su quel movimento Devo hollare in cima alla rampa ollare, ollare, ollare, ollare. Cioè che potenzialmente è quello che cioè, è Potrebbe fare meno male se cadi Sull'airbag in aria non mollare mai la bici no, ci casco sopra. Perché ci caschi sopra Faccio un salto dritto così lo vedi Lascia un solo pensiero, ollare in cima alla rampa. Dai, eh? vai, dai, dai, dai, che tu. È tuo, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Azionaria. Non lo so non ho pensato Cioè ho pensato fino al uh -huh. E poi ho staccato un attimo Ho detto stava, vediamo eh. di cadere bene Ci stava <ride> ci calato, stava punto. Sono contentissimo Primo giorno ha fatto quasi tutte le strutture del park, ragazzi Ok ragazzi allora direi giornata pop. Veramente bomba Sono uscito anche con qualche vescica ma ne valsa la pena Io devo dire che come voto mio personale Te l'ho già detto mille volte oggi Veramente perfetto Meglio di così non potevi fare sì, no, Per, per la, essere per la, per prima la prima volta. volta Per essere la prima volta secondo me non potevi fare Veramente. E poi grazie. la cosa che mi è piaciuta di più È vedere te come personaggio dal vero È, è piacevole stare con te Quindi è la cosa che secondo me è, almeno Dal mio punto di come vista Come esperienza deve come essere esperienza bella anche la esatto, compagnia non Esatto solo... assolutamente Questa roba qui a me è piaciuta veramente tanto girare, Magari vorrai o tornare O andiamo a far di H assieme a Far downy ragazzi con Sasha A me casa un sacco questa roba Quindi anzi grazie a te per avermi insegnato Guarda è stato un piacere è St <ride> stato super bravo Perché se non, non si è spiegato bene Non sarei riuscito a fare poi fino al bag No guarda è stato veramente un piacere Se vi è piaciuto il video Video, lasciate un like che è fondamentale iscrivetevi al canale perché senza il vostro supporto non possiamo crescere Dai il canale faccio un può. sacco di video fighi vi ho anche portato un personaggio del genere ragazzi è non è anche pagato eh. no esatto ragazzi mi raccomando eh. non so più cosa dire bella bella oh Sasha noi ci vediamo la prossima volta ti dedico un trick per farti un po' ingolosire mamma mia Grazie